Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di informazione fiscale. Quest'oggi con noi Francesco Rodorico. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio Tommaso e buon pomeriggio a tutti. Ci occupiamo quest'oggi del decreto lavoro, una misura che ancora non è stata approvata ma eh, che eh, appunto sta eh, per portare importanti novità soprattutto per quanto riguarda il reddito di cittadinanza ma eh, anche eh, altri, altre misure. Eh, quali sono queste misure e cosa cambierà per il reddito di cittadinanza? Esatto Tommaso come hai accennato tu il decreto lavoro apporterà diverse novità anche molto, molto importanti una su tutte è eh, il nuovo strumento che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza perché come sappiamo la legge di bilancio di quest'anno ha previsto la l'abolizione del sussidio economico eh, introdotto nel 2019 e il governo è appunto al lavoro per cercare di individuare quelli che saranno i nuovi strumenti di sostegno ai soggetti più in, in difficoltà. Dalla bozza del decreto lavoro ehm, la misura che emerge è la Garanzia per l'inclusione, GIL, che dal primo gennaio del prossimo anno dovrebbe essere concessa ai nuclei familiari con almeno un componente eh, minorenne, eh, disabile o eh, con più di 60 anni. Come stabilito anche dalla legge di bilancio 2023, il nuovo strumento, la garanzia per l'inclusione, eh, sarà affiancata da due ulteriori eh, strumenti eh, che garantiranno un importo un, un pochino più basso e si tratta della prestazione di accompagnamento al lavoro, eh, PAL, l'acronimo, eh, cioè uno strumento eh, transitorio che verrà erogato eh, solamente ai percettori del reddito di cittadinanza che hanno eh, sottoscritto il patto per il lavoro, cioè l'accordo con i centri per l'impiego eh, appunto, volto alla ricerca di una nuova occupazione L'altro sussidio che si affianca alla garanzia per l'inclusione è la GAL, cioè la Garanzia per l'attivazione lavorativa, cioè si tratta di una prestazione eh, da un, dall'importo più piccolo come per la PAL, per tutte quelle persone che non rientrano tra i requisiti della garanzia per l'inclusione, ma che comunque si trovano in situazioni economiche disagiate. Quindi si tratta proprio di uno strumento di sostegno. Oltre a questo, come, per il, come è stato per, per il reddito di cittadinanza, dovrebbero essere introdotti dei nuovi bonus assunzione eh, per i datori di lavoro che appunto eh, impiegano i percettori della nuova misura. Come per il reddito di cittadinanza si tratta di esoneri contributivi eh, del 100%, quindi il datore di lavoro non pagherà i contributi a suo carico e quindi il datore di lavoro sarà appunto incentivato ad assumere i percettori della garanzia di inclusione. Abbiamo visto poc'anzi quali sono le principali misure del decreto lavoro e in particolare gli strumenti che eh, permettono il superamento del reddito di cittadinanza, quali sono i requisiti che possiamo definire eh, probabili a questo punto eh, ma non ancora ufficiali, eh, gli importi per queste misure e soprattutto i tempi con cui arriveranno queste novità? Allora esatto Tommaso, i requisiti... Dovrebbero essere quelli più o meno sulla falsa riga di quelli per il reddito di cittadinanza, ci sono però alcune novità per quanto... che restringono notevolmente la platea di beneficiari, uno su, quest... uno su tutti è il fatto che la nuova misura verrà concessa solamente ai nuclei familiari che come dicevamo prima presentano al loro interno un membro eh, Minorenne eh, affetto da disabilità oppure con un'età oltre superiore ai 60 anni. Eh, quindi, diciamo, già questo esclude tutta la platea dei cosiddetti occupabili che appunto verranno spinti eh, alla ricerca di un, uh, di un nuovo impiego e quindi in teoria non dovrebbero più uh, beneficiare del, del sussidio economico. Eh, un altro eh, requisito che limita eh, di molto la platea dei possibili beneficiari rispetto al reddito di cittadinanza è il valore i che viene abbassato da quelli che erano i 9.360 euro del reddito di cittadinanza ai 7.200 euro attuali, o meglio il limite che appunto dovrebbe essere eh, implementato se confermato. Uh, un altro requisito uh, come per il reddito di cittadinanza uh, quello della residenza nel paese da almeno uh, 5 anni e poi ci sono i valori del reddito familiare, del patrimonio immobiliare e patrimonio mobiliare uh, che uh, restano confermati per quanto riguarda l'importo diciamo che in linea di massima uh, si dovrebbe arrivare ad un assegno mensile di circa uh, 780 euro che poi andrà un valore che dovrà essere riparametrato sulla base della scala di equivalenza eh, a seconda delle persone eh, presenti nel nucleo familiare, quindi diciamo i valori si attestano più o meno su, eh, su queste cifre. Per quanto riguarda invece le altre due prestazioni che diciamo minori, cioè la eh, GAL e la PAL, eh, l'importo sarà eh, appunto ridotto, quindi si dovrebbe attestare intorno ai 350 euro. Per quanto riguarda invece le tempistiche per uh, l'implementazione di queste nuove misure è ancora tutto da vedere, in quanto il, la bozza del testo del decreto lavoro sarà presentata in Consiglio dei Ministri e eventualmente una volta approvata dovrà poi seguire il normale ITER uh, parlamentare. Perfetto, quindi dopo aver visto quelli che possono essere eh, i requisiti ma soprattutto gli importi che sono in parte modificati rispetto a quelli del reddito di cittadinanza così come le condizioni che permetteranno eh, di beneficiare di questi aiuti eh, non ci resta che attendere gli sviluppi e aspettare il testo che verrà pubblicato in gazzetta ufficiale dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri. Eh, Nell'attesa per chi fosse interessato al tema suggeriamo la lettura eh, dell'articolo dal titolo il reddito di cittadinanza tramonta tra garanzia per l'inclusione e nuove misure cambiano importi e requisiti che, conti che contiene eh, i eh, dettagli che appunto dovranno poi essere confermati. Per questo appuntamento è tutto e vi promettiamo di continuare a seguire questa e le altre vicende per ulteriori dettagli. Al prossimo appuntamento, arrivederci! Arrivederci!